Bene, e quindi eh, adesso passiamo anche a vedere un po' alcuni dei lavori legati al supporto per chi utilizza il CMS WordPress. E quindi chiamiamo Renata, eh, Caterina, Andrea, avremmo voluto avere con noi anche Ignazio Simone che ha fatto tantissimo, a allora lui si deve completamente il vi ricordate il PAS 2013, quello con. Eh, 8 o 9 stili diversi a scelta, che ho fatto anche da guida molto puntuali. Bene qua e chi vuole anche aggiungersi ovviamente tra gli utilizzatori di, di Wordpress e ben Caterina è un onore per me È eh, dal 2013 che sono assente, però ho avuto la fortuna, come diceva Antonio, di incontrare delle persone splendide che hanno sempre condiviso, supportato e eh, incluso eh, tutte le loro competenze a favore di chi avesse bisogno di utilizzare determinati materiali. Eh, Io praticamente ho raccolto in questa presentazione un po' i problemi, ma non tanto per presentare il modello, perché ovviamente ne è stato ampiamente parlato e di conseguenza anche... Non, non sentiamo niente, la mia voce... Sì, toscana, sì. Fiorentina, non so se favorisce... Dunque, eh, per quanto riguarda l'ordine moderno è stato discusso, ampiamente parlato, ampiamente anche visto le criticità, quindi qual è il nostro ruolo, almeno condiviso da noi? Quello di venire incontro e supportare le scuole, i docenti, i non docenti, gli alunni e le famiglie a utilizzare questi nuovi modelli che sono stati implementati utilizzando questo famoso CMS WordPress che sembra appunto quello più gettonato. Allora, eh, questo quindi io non mi soffermo sulla, eh, diciamo, tecnica specifica del modello. Volevo solo far eh, vedere, oh, come si fa? baseato, ecco, okay. Dunque, sì, sì, ecco, volevo. Guarda un attimo così vi dico un attimo, ma infatti al discorso perché è stato scelto WordPress, va bene? No, no. no, allora diciamo che è più facile, ma perché ti dico che io lo conosco e purtroppo non ho competenze in alto, quindi mi faccio male a dire, allora che io lo faccio forte perché conosco bene WordPress. Quindi, allora, quali sono stati i temi che sono stati? e messa a disposizione di Wordpress. Allora, noi, ecco grazie. Dunque, allora, quello è design Italia, il design scuoletario Italia che conosciamo. Poi, il scuola di Ignazio Scimone, che questo è stato un tema eh, veramente eh, buono come realizzazione, perché si è adattato perfettamente al cambiamento con il vecchio ma sempre ben funzionante password 2015 di eh, nostro maggio inglese. Allora, andando un attimo avanti sul tema design scuola, che cosa è successo? Io diciamo che l'ho eh, adottato ancora prima che venisse preso in gestione, configurato e proposto dal dipartimento. Quindi ho fatto questa prova quindi me lo sono un po' adattato, ho creato un child, ho detto va bene, funziona, fra l'altro a differenza di tanti, a me piaceva, i cambiamenti di piacciono, questi moduli già predisposti, questi content type che si associano facilmente, quindi benissimo. Quando poi dal 2020 credo, è passato il PNR, la cosa si è fatta complicata a mio avviso, perché come è stato accennato prima, sia da Antonio che da Nadia, ci sono delle richieste che non possiamo personalizzare. Dal momento che tu vai a personalizzare un codice, una pagina, questa famosa app di testi salta. Io ho aggiunto un menu, ho fatto il test del lavoro per un piano, per una scuola, da 100% che avevo ottenuto come conformità mi è passata al 35%. Ho detto, li bloccano i finanziamenti. No, ma è quello che è il peggio è che ti dicono che tu puoi variare quel il 70% vari una voce che vale il 10% e salta tutto. Esatto. Non è serio. No, scusate, non è allora serio. È stato allora, quello che è la nostra intenzione e anche la voglia di ricominciare è quella di Favorire un supporto e di conseguenza anche di aiutare le scuole e i docenti che prendono in gestione questo modello. In che modo? Tutoria, video tutoria, provare a, a ritrovarsi per cercare di arginare questo perché all'inizio sembra un mostro, dice cioè guarda, ma come faccio? Cambio il titolo, cambio colore. Io, fra l'altro ho provato anche a mettere uno slide di mio prima o nella pagina guai per carità non ci devono essere slide, è vero, forse anche per l'accessibilità, però non dovete nemmeno farvi spaventare dalle novità perché poi piano piano ci si avvicina e quindi tenete conto anche che la collaborazione nostra c'è sempre questo è importante sottolinearlo quindi... Quello che invece spesso ci ritroviamo a sentire è di eh, affidarsi alle ditte esterne. Ecco perché qui mi avviso molto, perché effettivamente loro cosa fanno? Tengono questo modello, se lo fanno proprio, lo vendano come accessibile, ben costruito, va bene. Però poi tutto sommato, come diceva anche Nadia, non passa al testo, non so perché. Ecco, quindi se possiamo attivare anche una collaborazione con le scuole di chi ne ha necessità, io penso che forse si vive questa innovazione con più serenità. Ma Secondo me si dovrebbe comunque invitare qualcuno degli autori del famoso valiatore a mettere mano? Eh, ma che... che... Io si non, può non credo che Storia, perché c'è cioè se un non c'è cioè qualcuno ha buttato fuori questo valigatore nel momento in cui si accorgeranno, non va, si stemerà non si accorgeranno di loro no, eh. loro si accorgeranno eh. sì, diciamo, scusate, eh. scusa ma ce eh. lo dicevo eh. ieri io sono stato richiamato da Roma abbiamo dovuto fare una colla semplicemente perché aggiornando il tema perdi quel, anche i link del fooder dove c'è la privacy e la dichiarazione di accessibilità esatto. amministrazione trasparente online una volta che tu li hai sistemati quando aggiorni il tema li perdi esatto. quindi li devi rifare esatto. loro evidentemente nei controlli che fanno hanno fatto i controlli hanno visto che in quel momento non, non, quei link non andavano esatto. bene mi hanno chiamato Adesso un'altra call martedì per dirgli io li ho sistemati da subito, se poi non risulta io non so cosa fare, glielo ho fatti anche vedere, li ho ricontrollati adesso, di conseguenza loro sono molto attenti anche perché la call è stata fatta da due non tecnici, io ho preteso la presenza dei tecnici, martedì ce ne sono quattro tecnici che mi spiegheranno cosa e ecco, eh, al limite possiamo fare così che farò chiederò un po' di informazioni ma... e avrò voce, io sono stato richiamato che... eh, fai il portavoce involontariamente ho aggiornato i dati e che io abbia il disclaimer e non li è partito tutti i link all'accessibilità ma non solo avete notato le note legali ma... sono obbligatorie <ride> ci vogliono i dati il codice, l'abbiamo sistemato, inserito e non lo riconosceva. Da 100 a partita 35, ho detto bene. Sì. Sì. Poi continuamente ho svuotato la cache e ho aperto mm. con Edge, un altro browser. Allora poi ha ripreso. Io cioè. cambia... non ho questo problema di cambiamento di codice perché ho un modulo, quindi entro in un campo cambio. Esatto. Però ho avuto tutti questi problemi... C'erano cioè, queste per cose, per cose per sì. Per sì per allora, per io volevo per però far presente che, in una situazione del genere, queste acque vengono segnalate. Infatti io sono dentro al canale SLEG, in più l'acqua, sì, scusate. Ma, e le acque vengono segnalate queste problematiche, come su TAB. proprio perché segnava per noi e la gente diceva ma io devo scrivere, le schede servizio, quello che tu hai fatto vedere se tu salti la voce cos'è, dov'è, com'è, io ho dei, dei servizi che non hanno la possibilità di dare tutte le informazioni che cos'è, cos'è, com'è, dov'è, un dov servizio, una è un servizio, un servizio, un servizio che io do alle famiglie, però non è detto che mi risponda dov'è, nel cassetto, non posso <ride> scrivere nel cassetto o <ride> nel... Scusate un attimo, allora noi siamo qua a Roma proprio per cercare di eh, togliere dei problemi, togliere delle difficoltà, esatto. facilitare questo percorso. Bene, allora questo consenso di questa assemblea deve uscire con un documento. E questo documento deve essere portato dove vengono progettate queste schifezze. Eh. Perché non si può pensare che dopo che il mio, in un, eh, si chiamano lì, in web internet. Internet, abbia detto eh, va bene uh, WordPress, va bene Zoom, va bene una pagina statica fatta in HTML e poi tu mi vieni a penalizzare se io non ho WordPress. Allora queste cose devono essere tolte. Sì, sì, allora io direi qua, Io ho una visione un pochino meno drastica perché, classica, perché sì. eh, penso di aver intuito qual è l'intenzione da parte del ministero, che era quello, perché non esiste soltanto un portafoglio su web, esistono anche tante altre scuole che hanno enormità eh, sì. eh, di fatica nello starci dietro, no? E noi su questo siamo in realtà avanzata, è eh, indubitabile questo, Avevano l'intenzione è di migliorare comunicativo rispetto all'esterno e hanno prodotto questo. Alcune cose che non abbiamo detto che si sono molto bene, altre un po' meno, no? Ad esempio ho fatto una verifica con un lo strumento validatore del V3C proprio poi in diretta rispetto al sito che utilizzava il modello suggerito dal PNRR, non so se il tema è suggerito corretto, comunque la strutturazione di ITIS è presente. A volte c'è qualche cosa mancante e questo è ovviamente un punto che non è fondamentale ma che va assolutamente segnalato. E Quello però, che a noi è mai facile per noi è fondamentale Aspetta. perché quando io porto il sito in una scuola gli mm. devo dire che ho rispettato il capitolato mm. che prevede le validazioni. Aspetta un eh, sì, eh, certo, c'è anche questa giusta sollecitazione che tu poni, però io volevo arrivare a un po' al nucleo, al senso, in modo che non sia nostra una posizione veramente rivendicativa, ma conta da un lato alcuni aspetti positivi e dall'altro alcune carenze, perché io dal mio punto di vista ritengo avendo una visione non a 1.000 o a 500 o a 200 scuole, ma a 800 o 2.500 che comunque questo possa costituire globalmente per il sistema comunicativo nazionale un passo in avanti, un passo che non ci soddisfa, perché può soddisfare una realtà debole, non può soddisfare una realtà acquisita che invece conosce molto meglio quelli che sono i punti di intervenire. Però ci sono due cose importanti da dire. Prima, la grandissima novità a livello centrale, perché non è mai capitato che un'istituzione, soprattutto scolastica, mettesse su GitHub una un'esperienza eh, di utilizzo di figli. Non sono partiti con una mentalità dal da, da codice aperto, fondamentalmente. Questo va riconosciuto. Insieme a questo, c'è un altro elemento positivo, che le eh, persone che ci lavorano sono pagate perché funzionino le cose. Quindi, benissimo andare a segnalare tutte le magagne. Io le farei ma anche un po' per temperamento, non tanto da virgolette prima della classe, ma da persona che cerca di contribuire per, uno, superare le bagne che ci sono, intanto e dire le cose importanti, partire esattamente che non funzionano, utilizzando i canali che loro hanno messo a disposizione, perché loro hanno messo a disposizione dei canali, vanno frequentati, loro hanno delle visite di discussione, vanno frequentate in maniera da ottenere il risultato. Noi che facciamo questo mestiere sappiamo perfettamente che i risultati li otteniamo quando siamo inter, in interlocuzione positiva e non contrastativa e quindi occorre fare questo passaggio. Poi, dopo l'altro elemento importante, poi, Nadia, ovviamente, okay. sentiamo anche la tua integrazione: io dico, siamo qui, abbiamo competenze consolidate in questi tre CMS, continuiamo a lavorare su questi. Non credo che ci sia una penalizzazione rispetto a un CMS utilizzato oppure no che è indifferente rispetto al balizzatore. Quello che interessa è proprio quello di però non dimenticare il momento iniziale del nostro incontro che non è soltanto quello legato alla struttura formale del sito ma è il nostro sito come elemento di comunicazione. Quello che disturba di più di questo modello è l'essere castrato nella comunicazione. Non è eventualmente l'altro elemento che poi telefonicamente Demetrio risolverà e dirà a tutti. Quindi siamo forza, bene, dimostriamolo, mettendo in campo ogni elemento e più siamo uniti tra CMS, più riusciamo a essere, in un certo qual modo, figura positiva No, ascolta, Pedro. ok, te l'ho già detto prima, la parte della comunicazione a me non piace perché è rigida, ma ad esempio, proprio perché le librerie Bustrap Italia 5, ok? Bustrap Italia, che poi è la boostrap internazionale, mi sono ritrovata con gli leadings, per cui si, pa si, pa si passava da un leading 1 a un leading 5, a un leading 4, erano gravissimi Oh, per fortuna avevo appena fatto un corso al formez con scala e quindi ero certa che tutto quello che sapevo che l'abcd l'abc proprio della eh, avevo ragione io ascolta eh sì, ma, la so, scuola, ma... ma... La no, per me gente no, pagata cioè, ha fatto una scrittura sì, mi va bene tutto quello che hai detto apprezzo ed è giusto tutto quello che hai detto adesso lo condivido e lo ritengo importante di contro però mi aspettavo da parte di chi ci lavora, queste sono cose importanti, cioè un attimino più. Sì, sì, perché perché l'accessibilità non mi interessa, ma non questo lo vediamo, eh, beh, se lo, vediamo, lo vediamo soltanto sui siti web, lo vediamo dei documenti, eh, documento è la PC non sono i documenti, vediamo come noi ci interrompiamo, Cioè l'accessibilità è tecnica ma è relazione. se i soldi, cioè stai pagando il loro tempo perché ti facciano dei lavori che siano rispettosi della normativa italiana, non così, qui non c'è rispetto secondo me, io come cittadina mi errato. Cioè, Ma Perlina, ti ricordi i poveri in nati all'inizio, insegniamo che insieme che siamo ritornati eh. sempre di morire. Eh, scusa, adesso la... ci di... capiamo, ah, eh. non Da, da questo punto di vista è già posto. Accetto. È già posto, sì, probabilmente non era del tutto a posto perché sappiamo che sono state cose politiche, hanno chiuso in fretta il, il progetto, eccetera, eccetera. Volevo dire una cosa che forse non c'entra nulla, però secondo me sta bene adesso. Io ehm, ho lavorato, nel senso che ho parlato con le persone che hanno fatto... Quotidianamente perché loro avevano voglia di ascoltarci come persone di scuola per capire qualcosa di più dalla scuola. Di contro hanno cercato di darci la loro lettura e io mi sono trovata in ascolto, tanto, tantissimo, per cercare di capire come gli altri vedevano la scuola. Mi sono accorta che noi siamo solo di scuola, siamo solo gente di scuola e qualche volta abbiamo avuto ascoltare altre visioni. Noi capiamo dove sbagliano, ma cerchiamo anche di ascoltare dove invece ci fanno capire che non siamo sempre porte aperte, ma qualche volta le porte le chiudiamo anche se non vogliamo. Quindi eh, secondo me questo è anche un piccolo passo da fare, no? perché guarda dire io sono, so che ho ragione, io ascolto lo stesso. Io mi sono, mi sono trovata in questa posizione cercando di convincere non si capisce le persone che avevano voglia questo forse aveva ragione su alcune cose mi hanno insegnato a rileggere la scuola la porta a termine non è per il lettere verso gli altri ma anche accettare non accettare insomma ascoltare ascoltare essere dentro il grado io sono di nuovo il treno perché ho avuto un rapporto proprio sbagliato oggi a termine Ricordiamo che è arrivato il ritardo di passare dal no. tavolo e ritirare è, è tre pezzi Ma guarda che non partono i tre E non eh, partono, bello è fatto. Non, non, non, non, non, non mi ricordo stamattina 5 e mezzo che sono sono Comunque, grazie davvero. I think it's a great thing gli amici che sono venuti qua in questa attenzione ma con i quali ci siamo rivisti dopo tanti anni avevamo perso la l'affiduine annuale a Milano, alla, alla Cintilese oppure a Ottobre, successivamente allo smart. sono molto felice nell'ascoltare le vostre, per affezioni perché, grazie a Dio, non sono un informatico, non sono un programmatore ma in tutto ruolo nel porta aperte è stato quello del, del test la sera alle 11.30 una mi arrivava la notizia dai un'occhiata senza dirmi di che cosa si trattava perché mi ha per la fortuna è che hanno sempre i principianti io arrivo non so che cosa lo favo e trovavo il buco e, e magari alle 12.30 scrivevo a Marco ma che c'è questo problema e lui entrava di Nata, Angela, Martini ed è andato bene. Ho continuato ancora sia con Marco che con Ignazio, ho ricordato anche da Alberto perché Ignazio ha sviluppato un tema che per me l'importante è il lavoro, non, non c'è la necessità che abbia l'etichetta a porte aperte sul web, l'hai fatto da persone. Che appartengono e che hanno fatto e fanno la loro storia nel, in questa comunità. Eh, Ignazio ha sviluppato questo tema, a tutti scuola, eh, che è basato sul tema originale Italia, il cambio 2, versione 1.1.6 di Boris Amin, e lo ha continuato ad aggiornare fino a domenica, perché le segnalazioni che gli arrivano da parte delle scuole questo, questo tema, sono numerose e in termini di, di, di, diciamo, di accessibilità, in termini di sicurezza e così, come si continuano ad aggiornare i fratelli di Marco Pinesi, molto utilizzati, eh, lei dice dalle scuole per quanto riguarda l'amministrazione trasparente eh, questa potrebbe essere, a, ascolta, una, una soluzione per quelle pagine di cui parlava, per le quali parlava Caterina e tu hai l'obbligo di mettere in maniera scuola, non nulla da dire che imitino quelle scuole che hanno messo la sezione di amministrazione trasparente e ogni voce ha scritto in fase di compilazione, in fase di perdita come diceva, come diceva Alberto purtroppo queste cose ci vengono guardate dall'alto perché ci sono le note politiche io ho assistito i 40 anni di carriera in una situazione eh, eh, diciamo, locale alla, ai cambiamenti e a tutto ciò che è successo eh, nelle, nelle riforme degli istituti superiori duravo un anno, un anno e mezzo arrivava l'altro governo che iniziava da zero e scorreremo Purtroppo noi siamo l'ultimo anello dell'Accademia e siamo quelli che studiamo tutte queste. Vogliamo permetterci di dire tra tre potenze che non vengono apprezzate dalle persone competenti perché sanno qual è il, il lavoro da fare e quali sono le esigenze delle scuole? Io dico di sì. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e arrivederci. Gracias. Quindi lascio la parola a Mazzo per chiedo di ricordare a chi non ha mostrato il QR così Ecco, chi non ha mostrato ancora il QR code è bene che lo faccia ancora perché docenti, i docenti e docenti dei cibi di solo prenderanno la, la schermata, insomma, la, la spansione per poter fare poi gli attestati regolati fine anno. Chi rimane poi a mangiare con noi si perde un secondo e andiamo verso la stazione a un mercato, se non sbaglio, cioè, che fa un altro e che è sicuramente non ha un condividere il posto. Il mercato centrale di Roma che si trova via Ciolini 36.